Bentornati nel canale Novel Electric Studios, oggi siamo qui con un gameplay di Minecraft. Minecraft rotondo, non è un cubo. Questo coglione ha compiuto gli anni, quanti ne hai compiuti? 3. 3. 3. 3, 2, 3. Si pensa ancora a 2. Festeggia <ride> la grande, mettendola della canaletta. Che tiro di mano! Oh, finalmente è il piatto lì, Vestito. si può notare Pietro Pietro Lutta. Giulio ho avuto che tiriamo sulle spondine dell'altra che, che tieni dritto Ma tirare sulle spondine sì. Dai Giulio Parte alla grande Due punti No, un po' il piatto 6 Spam! Top Top! Sembra bella e lo era. Sicuramente con gli accoglimenti. Abbiamo oh, in camera ufficiale. 12 12 12 in sì, ma per sì, l'ufficiale. No, parla, parla da, da biliardo, cambiato <ride> cambia, cambia <per> sport. Tira <ride> sì, con quella rossa con quella dita si può fatica! fatica. Itamara che è per lui. Prendi quella rossa. Secondo tentativo Andrà a buon segno, non si sa Bel tiro Attenzione, attenzione Fallo Spear in un solo Non ha fatto strike Esatto Non ha fatto strike Ah davvero il secondo Ed ecco Pietro Imbattuto eh, Pietro. Che gioca in casa Aspetta, il demone per il demone oh, dai ma questa, questa si sta solo scaldando, signori, si sta si solo scaldando. Scivolata. Scivolata. Vai, vai scivolata. Sì, due due. Oh. Anchino Manca un'altra metà. Oh, sì, Voce di punto a molo! Giulio vogliamo parlare un secondo di cosa ti è arrivato per regalo? Allora, allora è arrivata una camicetta molto elegante. Ma se c'entra pari gameplay, la camicetta! Fidati, fa fuse. Fa ok. okay. Fabiouse! Fa <ride> fuse! <ride> Fabiouse! Fabiozzo! La camicetta! Però <ride> raga, distruggiamo tutto stasera, dai! Tutta la camisa e pinball Ciao! Johnny! <ride> Vai. Comunque abbiamo una bellissima camicetta che metterò sicuramente in acqua. Sì, ma Arriva il subo dei regali. Bon. E quello succo è quello l'importante. Anche la carta del regalo. <ride> la del regalo. La carta del regalo. Fiocchetta un rossa. <ride> fiocchetta è la cosa più importante, Fiocchietto, bellissima. Poi abbiamo avuto una, una charta, una charta Steam, star, stem, stem, Steam, Steam, Steam. Steam! Vabbè, c'è sì. qualcuno che sa giocare Vabbè eh, Con cui forse sicuramente arriverà The Forest qualcos e qualcos'altro secondo, secondo te se... qu quanti, giochi, quanti giochi possiamo prenderci? Dipende da, da quanti cash è 50 euro Parecchi. E poi è arrivato un abbonamento Al link Al mani mani. Link. link M A N Craft eh? Perché... Un mangerò manca una M, mancherò una <gredito> I. Mancherò una I. Di mancherò dirlo. Dai, c'è una vale, tira. Sì, dai, Giulio tira, va là perché come youtuber... <ride> Vedema come Bowling. Ma che dici che mina che la tira? <tist> sì, ma se te di... mm. yeah. yeah. no. ne c'è più due, dici che non c'è molta, ma si va la volta. Dove è l'oro che si pesante? vediamo il cameraman il cameraman attenzione il cameraman di Luca mamma mia di no, Luca tentativo per il cameraman Giulio vogliamo lo spear del cameraman a destra no, uno, grazie c'è uno dietro, no c'è anche quello dietro. È rimasto lì la cadetta. È terraccio su. Pietro parla scossa da Amadeus. Beh, mi ricordo che lui la volta ci siamo venuti. Nel cielo, cadè. Scossa, è stato stato è stato stato è questa è la mia madre dai, se, se Lei invia via scaldarsi, il primo ne ha ancora Ne ha a campi. campi. ansia a canaletta. Eh, il canale è eh, adesso è dura. Posso farle lunga? Perché è una balca che se serve del parrasseola. seola. <ride> <ride> <ride> Questo era bello. No, è bello invece. Vai no, il tuo allora per L'averto le acque come il <ride> Le mosette. Aspetta. Scoccio? Cazzo lo E Via, sei una merda. Bravo. Sta fermo. Fuori, enjoy, dai, Bellissimo! Questo mi piace. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta, aspetta. Tu su Gino, ho visto di qua. l'ho fatto così per quello che è andato. Por Dio, volendo. Bravo! Bella la gara. Bello, mi è piaciuto. Ci devo recuperare. Ancora Ma è sparso qua o no? Sparso. Sì. Ah, stesso punteggio di Giulio, ma il prossimo oh. raddoppi! Vai Pietro! Bocca di! Questa si chiama sfiga! Che ti riga! Tira piano! Tira forte! Pianto, dito. Vai, tira, tira giù! Pian. Ancora piano, pian. ancora pia piano! Non c'è una vai! Non Sì! Si parla, è una fissa qui. Quata cattiveria! Sono giù di Alcmaio! Era quella da bestia, ho fatto 18 io ho potuto trovare 30 chilometri orari con la palla da 12 30 così ho fatto merda ho fatto merda ho fatto merda ho prendiamo più ho fatto merda ho fatto merda ho merda ho Bello che le tiro. Sì, sì. Guarda un attimo. Bro, raccogli ci velocità con questo. Cos'era? 25? 6 Dragon. Dragon. Dragon. Dragon. la Dragon. Dragon. Dragon. però prima della adesso adesso in centro eh? Sì, mi sa di si sì. sono 99 adesso. è una maledizione adesso la casa. Casa. sono 29,3 eh già devi fare non ti poti romperci ma dai Paccare i culi, hai fatto più, di, più punti di noi prima, sai? Se fai uno spare hai vinto inevitabilmente. Bello. No! Ah, ma mi ha mai cazzo! No. Oh. Schifo era! Ho tagliato il trapezo con le scarpe! Ma credo che sia rimasto con le scarpe! Adesso dovrò no, no. capire come cioè, attivarlo! No, no, non devi attivarlo! Devi solo scaricare mai! Ma è in prima persona! Mettiamo la dilitana a colpire le transenne Attenzione di freno a mano Giulio Di freno a mano Attenzione telecronaca! Giulio, tornante destro Freno a di... mano! Anche che è una veccia che attraversa sì. <ride> Cumpala, cumpala! Adesso abbiamo Tobia molto concentrato! Ah, ma, ma ma aspetta, perché non c'è ma... la mia macchina? Mi ha macchiato tutto l'acceleratore! E quell'altro acceleratore, Giulio Lì è freno! È la pressione! E' un... eh. <ride> la pressione! E la pressione! È ne appena possibile! video 4 che lo mamma mia Giulio supera Giulio supera in prima posizione contro il nulla l'avversario si è piantato guardate sul muro ma cerca la battaglia ancora <ride> all'interno battaglia all'ultima curva ancora Giulio non demorde vuole la vittoria all'interno sul culo dell'affarsario guidano uguali cazzo cioè, tutti, hanno preso tutti e due esattamente la stessa muretta cazzo! attenzione Giulio oh! si impianta oh, Com commento allora. finale caldo, tanto caldo no, no, no, no, però è andata bene cos'è? fa semiettire adesso? Giulio è al devi capire che faccio così neanche nella realtà io <ride> ma perché sbaglio un bordello? bene? Joseph, immagina di essere ai tristi e ai soliti costumi, eh? Hai costumi, hai costumi, il costumi, hai costumi, hai costumi, hai costumi, hai girare. hai costumi, hai costumi, hai Non so se sia la soluzione migliore, non vedi come ha commesso la macchina. Invece è la ciappa, è la ciappa, che c'è? Perché vede la via più grande, la pinta più grande. Infatti... Si spara che mi sta controllando. Ho capito come si trova. Ciappa te un drink, fermate un attimo e ciappa te un drink. Galbarli vicino alla prossima alla curva Alla seconda curva c'è il McDrive La prossima curva ce l'hai McDrive? Si sì. La serata compleanno, il compleanno. Il compleanno esatto. Pizza compleanno E abbiamo fatto per comporre, Abbiamo fatto pizza bowling E adesso un paio di tornei qua quindi io vi ricordo, commentate, iscrivetevi, lasciate like e condividete animali, macchine, se avete un pandino lasciatelo qui sotto.